Attenzione, questo video contiene contenuti sensibili. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In questo video... K. L. K. Aspetta, aspetta, aspetta. K. L. No. Angel, mi stai guardando cosa posso fare. Ma vi mutati. Ma veramente... Cretino. Ah! No, la vita, vita La voce. Dunque, andate in lago di Izione, cazzo. Beh, eh, io nel frattempo i muto e faccio l'intro così almeno. Comunque devo dire che la nuova canzone di Blanco mi piace. La nuova canzone di Blanco dopo oh. Spacco le rose. <ride> Guardate tutti me, eh. eh. Angel mi stai guardando. Guarda cosa sì. posso fare. Ah! È bellissimo! Il mi stai accarezzando! Oddio. Ch Luigi è Non prima. La voce in la condivisione, pam. Siamo la intro tutti. Ah. Eh, no, allora io la intro insieme a voi, <ride> siete vergognosi, non la faccio. Guarda. Mettetevi tutti a destra. No, io mi metto a sinistra. Tutti Vabbè, a destra. Ma sono sì, guarda, aspettate un attimo. I coglioni a sinistra e gli intelligenti a destra. Gli epici a destra tu non sei epico, beh, Vai via molecola di NAOH allora qua l'unico in questa chat che sta la chimica è pandalato 272869420 28, 69, 4, 20, Ciao, quindi... Nao. <ride> Nao, no, no. Dito, Nao, idrossido di sodio. no ah, idrossido, no no no no no a, a ch2 ch3 ch2 trattino o allora <S -3> senti eh, acido acetico sparati in bocca allora mi raccomando dobbiamo fare un viaggio abbastanza importante qua eh nessuno faccia stupidaggini eh certo adesso Voglio io ti rotto la nave nana e nana. Io non approvo. vi faccio esplodere no, dobbiamo, dobbiamo arrivare su, su nettuno eh angio devi fare la intro? allora in realtà Ehi! come intro era già sufficiente questa e se chiuso Bella Eccolo! intro! Bella intro! Bella Bene, quindi ciao, sono tornato, siamo su Amogus e eh, tante belle cose, io sono una molecola di eh, idrossido di sodio e eh, niente. Io vado, ciao papà. Ciao, eh, buona ciao. fortuna a tutti. Buona comunque. fortuna. Su buona su. morte. Amogus! Davide Mutati. Perché? Ah. Ma veramente cretino! Dai! Ah! Ah! No, AFHXUF Quindi AFXUF AFHXUF Molto cinese AFXUS AFXUS AFXUS AFXUS AFXUS Buona fortuna! Non sconnettere! Eh sì, non... Non lo faccio, Mutati! Mutati! Ma vaffa! No. Ma come ma cazzo, cazzo, cazzo si fa di sconnettersi no, mentre partiamo? Questa volta il codice kbeunf Come? <ride> Beh. Allora aspetta kbeunf con la K e la W. Ah. Qual è il codice? Non lo sto capendo KBENFV No, no -bemf. con la w, w quindi è U K -bemf. K -bemf, Però il posto della ciccia c'è la K il posto della U c'è la W Non so qual è il codice Io non Allora, attenzione Kiwi, kiwi, kiwi, kiwi Banana, ma kiwi, ma kiwi, è banana. Ma kiwi, kiwi, banana Aspetta non posso Eritrea Viustel Quattro minuti Nonno Francesco! Non no. mi <ride> è caduto, Kiwi banana! E poi... Eritrea! <ride> sì! Viustel! <ride> Kiwi banana! No, Eritrea! Wiustel! <ride> Wiustel! <ride> e... Eh, Norvegia! <ride> Tutte non mi fa registrare. entrare, non mi fa entrare perché, perché per colpa di panda dopo essere allora. disconnesso volontariamente non puoi unirti a una partita adesso, per... Adesso dirò il codice in maniera chiarissima non Che puoi... E benven... eh, porca vacca non state non zitti posso... Allora, silenzio K B E W N F Ok, io non posso entrare perché Panda mi ha fatto uscire. Uccidi! Banana! Potete spiegarmi perché nel mio computer stanno tutto a rotoli. Eh, giusto per non essere vulgari. Ma sei tu che vai a rotoli che ti dico... <ride> eh, non rompi i coglioni. Dai Angelo, dimmi le cose. Allora, allora. K. Boala. Allora, stai zitto Luigi. Ficca una banana nel berretano <ride> no, <ride> Allora è KBUNF Con la K al posto della C E la W al posto della U Allora Kbeunf. Allora Panda Panda Allora Kiwi Allora panda Oh zitti tutti Allora chi parla è ignorante Babbano Stupido Ritardato Nonnoide E gay amico. Kiwi Banana Eritrea Viustel Norvegia E francesco Ah! No. Disconnettiti pure così. Buona non buona disconnessione. Fortuna. Buona, fortuna. buona fortuna, buona fortuna. Allora, bene, ci siamo. Sono tornato a giocare su Amogus dopo 25.000 anni, non mi ricordo nulla, ma proveremo a giocare dopo questi 20.000 scleri per iniziare una partita. Allora, l'unica cosa che mi ricordo delle poche. <ride> ah! No, L'hai vita mi tempazzo! Ma... Ma che cazzo è sta roba? Allora... Eh, allora, possiamo Auntare Vito da 11. Sus! Che No, è Sus! morto no! È morto! No! morto... <ride> che speranza! Allora, io sono andato... Sono appena entrato nella stanza dove si facevano... Come si chiama? La task per rimettere tutto a posto. Non Luigi non riesce ad argomentarsi, è, pro... è veramente falso. No, eh? allora, panda che già accusa allora. così. Da luna, panda è ma... sospetto. eh. Mm, è parla, non sono eh. io perché ero a scaricare le foglie due volte. Le foglie, da qualcuno è la testimonianza oculare? Eh? No, io, allora, io non ho visto nessuno. Eh. Eh, L'ho trovato io. Eh, davanti alla cosa dell'elettricità. Allora io mm. voto, anch'io. Mi sa che Attenzione. il pan di spagna... Che succederà? Bene Ecco qua Allora, devo fare questa qua Tutte quelle vecchie, quelle tasche antiche Devo completare la task della benzina O del carburante Procediamo di qua Così, prima le pignomaglio, eh Ok, no Ma... Come fate a vincere? L'impostore supremo! Come ha vinto? Scusa. Bene, buona perditura. Buona Vabbè. fortuna! Moriamo. Buona fortuna. Ok, sono un crewmate. Allora, vediamo un pochino. Facciamo intanto quella in armi. Che era quella di distruggere gli asteroidi. Eh, qualcuno sabota adesso, subito. Allora, questa cosa non va bene. Quindi. Possiamo sistemare le luci, però penso che le farà qualcun altro. Infatti, vado in admin. Ma. Ok. Allora. Allora. L'ho allora, segnalato io. Okay. L'ho trovato all'interno della, della sala di manutenzione, praticamente dove c'è la, la corrente. Ho fatto la task e l'ho trovato morto accanto. Io stavo facendo la task dei medici. Infatti, se avete visto quando sono. App appena siamo partiti, sono. Appena siamo partiti siamo andati a sinistra. Sono andato a sinistra. Allora, io e Vito allora... ci siamo visti in storage. Eh. Quindi i sospetti sono alla... o Luigi l'ha amma... ammazzato Gabriele nella sala dell'elettricità, oppure Davide ha ammazzato è andato a sinistra per, per la sala um, eh, operatoria. Ha ucciso. Ha, è andato in vent. Ha sabotato. È uscito. Ha ucciso Gabriele ed è tornato indietro. Allora, quando è no. saltata la, la luce, sono andato ad accenderla. Ovviamente era tutto buio, non si vedeva niente. Appena l'ho acceso, che l'ho riparato io, ho trovato il corpo di Gabriele accanto a destra. Quindi non l'avevo visto appena sono entrato. L'ho visto quando si è accesa la luce. Dov'è che l'avevi trovato, ripeti? Là dove c'è della corrente praticamente, la, okay, dove si sistema... Sì, la luce. Da dove da venivi? Da destra o a sinistra? da sinistra? A destra sono venuto. Ok. Allora, peraltro io posso dire che Angelo è innocente perché ha fatto la task quella di sparare alle... Eh, ai meteoriti. Vabbè, io non quindi... ho visto nessuno, quindi salto stavolta, però dico... Eh... Allora, io ho il mio sospetto. Io pure ho, non ho non il dice. mio sospetto. Mi spiace Luigi Più che altro era Il fatto che lui venisse da destra era strasospetto Perché io venivo da destra infatti <ride> Perché? Yeah. Io madre. sono uno scienziato. E ho il nome di una molecola Vito è il purple guy Luigi è un signore simpatico Gabriele è una un cacca e è, il ma... esatto. è un essere banale Io sono il, il quinto genio Buona fortuna Ok Molto Allora Crewmate di nuovo. Vito mi sta seguendo. Che è una buona cosa. Devo fare questa task che non è visibile, però niente. Mi seguirà. E vediamo. Scuso su. Ok, allora, Vito sono abbastanza sicuro che non sia l'imposter. Vediamo un pochino qua le telecamere di sicurezza. Ok, allora. Vabbè facciamo un pochino di task Allora ho quella in medbay però devo aspettare Ok però anche quella in admin eh, mamma mia Allora Luigi è sospetto Però non penso sia due volte lui. L'impostore Ok Secondo me l'impostore è Gabriele Avevo task in electrical? No Ok scherzavo De No e lo sapevo che era Gabriele mm, Madonna Allora finiamo le tasche velocemente Andiamo in MadBay. Era questa Sì, ok, perfetto Poi devo andare in admin e fare quella della carta Ok, perfetto E poi ho quella in navigation Ok, qua, oh, perfetto Credo di aver finito le task Sì, ok, perfetto No, allora, di nuovo no No, no. Allora, no. Allora, allora Mi posso descrivere io perché ho segnato io allora, ho visto. Eh, era anche testimone eh, che ero nel, nelle telecamere. Vitto mi ha avuto. Ok. Quando mi sono, me ne sono andato, perché magari era vinto l'impostore, quindi me ne sono scappato per sicurezza. Sono andato, ovviamente, verso l'elettricità. E ho visto la porta chiusa. E mi dava lì, la possibilità di segnalare il morto, anche se non ho visto il corpo. Quindi, praticamente, il corpo era dietro la porta. Allora, aspetta un attimo, io ho un sospetto. Eh, prima ho visto Gabri. Ecco. Che se ne stava correndo lontanissimo. Da. Non so se è una coincidenza, ma stava andando in direzione completamente. No, sto facendo la Dove dovevo scaricare le cose. Però io. Mm, ho oh, un dubbio perché ho visto Vitto e um, Angelo andare verso la parte in cui ha trovato il cadavere Io non lo so perché io l'ho visto dal, dall'infermeria, poi scendere Però il problema è che lui era, ha fatto tutto il giro e il morto stava in elettricitato Allora Ci stavano quasi azzeccando che fosse Gabriele Vorrei seguire Vitto Ecco l'ho ucciso. Eh, bene, quindi, e allora, ecco. <ride> Bene, linea al TG5 e ah, domani e sì. domani di nuovo l'altra puntata di... con avanti un altro! Avanti un altro!